Genesi, se il chiodo non si muove, agissi sulla tavola nella quale è fissato. Voglio dissolvere il substrato criminale nel quale sguazzo. Tra i tanti scavi della mia memoria Ma la tavoletta antica. La mela raccolta è tutto il mondo. Via di vita. Mutevole stato d'animo, ti rifletti nei toni di voce. Ma chi ti muove? Testardo lavarmi pur uscendo più sporco dell'assassino. Fiducia in prodotti sotto costo, repulsione per briciole a pezzo di sudore. Ricominciare non è dichiarare fallimentare la rotta, non è rinascere, non è risveglio, non è nirvana, è fuoco. E oggi, il grande giorno da cui trae ogni trama di film, il giorno la cui esistenza allatta il dolce sonno delle notti che seguono mie firme a permessi sempre più stretti. La visione di quel giorno di grande festa per un popolo oppresso sarà indifferita. Qualcosa di già visto, di familiare. Sarà lì che dai miei occhi l'anarchia delle lacrime mi renderà piccolo, o piccola, come granello di polvere. E capirò allora il perché del male del mondo. Cammino sul treno, lungo il tragitto tanti punti di arrivo di altri tanti sguardi. Salgo sulla Transiberiana per non rimpiangere il viaggio davanti a un traguardo così ambito. Il mio spazio, il volume di conoscenza dentro cui ci muoviamo è legato al benessere. Non voglio sapere oltre, conta solo la mia sicurezza. Contento del recinto in cui vivo, abbastanza grande per occuparmi delle mie cosette. Se poi, per il bene della nazione civile, si deve restringere, sono pronto a mangiare meno, ho sempre le mie cosette. Non serve conoscere altro, ho tutto quello che serve. Fondamenta solide di convinzioni, costruite e selezionate nella migliore fabbrica mentale. Io ho solo messo le mura. Prima della fila Voglio stare dove esattamente mi trovo Tocca a me, è la mia volta Se mi volterò, chiuderò gli occhi fingerò di non sentire Passerò oltre, penserò ad altro Punterò il dito Non sono forse diverso da te che mi governi Marco Polini fissa una cifra D'accordo uscire dal proprio corpo Osservare le nostre azioni ma perché abdicare, lasciare ad altri il potere di essere? Complimenti, moneta, da strumento che eri, sei salita sul trono. Dipende da te il mio potere d'acquisto. Le stagioni della verità. E se fosse l'azione a dipendere dalla reazione, se mi muovessi solo dopo aver ripassato a fondo le possibili scenografiche vie, dov'è la calda passione che tutto fa vibrare? Le conseguenze dell'azione hanno spezzato i figli alle mie bambole il principio è nudo Disiscadenzare Sono pronto a realizzare il sogno di un carnevale di folla Fuori casa, in silenzio, ad aspettare L'anima si è persa Armonie Un minuto di parole, non di più poi di nuovo in silenzio, per la vita delle vittime rinchiuse dalle ansie del mondo, create da silenzi offuscati, inascoltati.